Ciao a tutti amanti della piscina! Con l'avvicinarsi della bella stagione sicuramente non vedete l'ora di dare il via ad una lunga estate fatta di relax e divertimento in piscina. Ovviamente l'apertura della vasca è un primo passaggio molto delicato e un errore può costare tempo, denaro e in definitiva una stagione della piscina più breve. Noi ci teniamo al vostro benessere ed è per questo che vogliamo condividere con voi 7 gravi errori da evitare quando si apre la piscina per permettere di godervi al massimo la vostra estate. Ma prima di cominciare, Pool QUIZ! Guardate il video fino alla fine e poi rispondete nei commenti a questa domanda Qual è il momento migliore per fare il trattamento a shock della piscina? La mattina, nel primo pomeriggio o la sera dopo il tramonto? primo errore, non pulire la copertura invernale. Come sapete, la copertura invernale protegge la piscina durante la bassa stagione. Tuttavia, molti proprietari non si rendono conto che il telo continua a raccogliere detriti per mesi, anche se le viene data una pulita di tanto in tanto. Prima di aprire la piscina, è bene dare una bella sciacquata per rimuovere sporcizia, muffa e foglie, e effettuare una corretta rimozione del telo. Questo procedimento eviterà che batteri o detriti dannosi cadano nella piscina. A questo proposito, nelle prossime settimane settimane uscirà un video dedicato alla rimozione della copertura invernale, quindi vi consigliamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi. Volete che la vostra piscina sia sempre al top? Allora scaricate subito la nostra guida gratuita La Mia Piscina, un manuale completo con tutti i trucchi e segreti per svolgere la pulizia e manutenzione della vostra piscina fuori terra o interrata in modo efficace durante tutto l'anno, dall'apertura primaverile alla chiusura invernale. Link in descrizione e nelle schede. Errore numero 2, l'aspirazione della piscina. Un altro errore comune è eseguire un'aspirazione della piscina approssimativa, oppure lasciare questo compito ad un robot automatico. I robot sono i migliori amici della piscina, ma solo quando si tratta della pulizia ordinaria, in quanto i sacchetti a maglia fine dei pulitori si intasano rapidamente di alghe e, invece di essere intrappolate, si spargono per la vasca. È necessario armarsi di spazzole, aspirafango manuali e tanta pazienza per pulire manualmente fondo e pareti. Errore numero 3. Non controllare il filtro. Troppo spesso i proprietari di piscine non controllano le apparecchiature prima di accendere la piscina, che in alcuni casi potrebbero dover essere sostituite. I filtri della piscina svolgono gran parte del lavoro pesante per mantenere la sanificazione e la limpidezza della piscina durante la stagione. Con il tempo però i filtri possono intasarsi di detriti e causare un aumento della pressione nel sistema della piscina. Questo può ridurre la circolazione e causare problemi ad altre apparecchiature. Per questo motivo dovete ispirare ispezionare accuratamente il sistema della piscina prima di utilizzarla, avendo cura di sostituire il materiale filtrante se necessario. Errore numero 4. Non aggiungere abbastanza cloro. Alcune persone sono ancora restie all'utilizzo del cloro o di prodotti chimici nella propria piscina e pensano di prevenire eventuali effetti collaterali introducendo meno prodotto di quanto necessario. Senza abbastanza cloro, la piscina diventa un terreno fertile per alghe e altri batteri, facendo diventare l'acqua verde in un batter d'occhio. La giusta quantità raccomandata dal produttore all'inizio della stagione garantirà un aspetto limpido all'apertura della piscina. Errore numero 5. Ignorare il valore pH. Il pH è un valore essenziale per la piscina di cui vi abbiamo già parlato numerose volte. Spesso si tende a ignorarlo o comunque non dargli la giusta importanza che merita. Questo valore, se mantenuto nel giusto range, vi permetterà di avere una piscina pulita e cristallina, oltre a consentire il corretto funzionamento di tutta l'impiantistica. Errore numero 6. Sottovalutare il trattamento shock di inizio stagione Il trattamento shock dell'acqua conferisce alla piscina la pulizia di cui ha bisogno all'inizio della stagione Tuttavia, molti proprietari di piscine dimenticano quanto sia importante questo processo Dopo aver rimosso la copertura, la piscina deve essere sottoposta al trattamento cloro shock tramite l'utilizzo di dicloro in quantità raddoppiata La sua alta proprietà sanificante distruggerà le sostanze contaminanti presenti nell'acqua Un errore collegato al trattamento shock è l'orario in cui viene eseguito Infatti, per massimizzare l'efficacia è importante che venga fatta al tramonto, poiché i raggi UV del sole ne riducono l'impatto sulla piscina. Infine, un'altra abitudine assolutamente da evitare è immettere il cloro shock direttamente in vasca. Essendo un trattamento molto concentrato, se i granuli di prodotto si depositano sul fondo della piscina prima di sciogliersi, possono sbiancare e danneggiare il liner. Per questo motivo è consigliabile sciogliere il dicloro in un secchio d'acqua e versarlo poi in vasca. E infine, errore numero 7, non fare circolare l'acqua della piscina per il tempo necessario. Se temi l'arrivo di bollette salate, sarai stato più volte tentato di spegnere la pompa e interrompere la circolazione dell'acqua prima del tempo previsto. Questa manovra però può costare molto cara, soprattutto all'apertura della piscina. In questo momento l'acqua ha un alto bisogno di muoversi, soprattutto per mescolare i prodotti chimici che hai appena introdotto e garantirne l'efficacia. Se volete sapere per quanto tempo bisogna lasciare accesa la pompa di filtrazione, guardate il nostro video a riguardo, link in descrizione e nelle schede. Bene, qui termina questo video, non dimenticate di lasciarci un bel like e di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Buon relax a tutti da BS Village.